Ciao tutti e benvenuti nel canale di PLPlex Oggi vi mostro questo biglietto che ho realizzato per la mia amica Luisa è un biglietto ad effetto vintage ad effetto a cascata questo è un cordoncino un fiore con un merletto e qui è stata usata una fustella per la parte interna invece è stata usata una torta con il paper distress, carta e timbri. Ma vediamo subito il movimento a cascata. Tirando questa linguetta, le foto scorrono. Il progetto è di Sweet Biodesign. Vi lascio il link nel box informazioni. Per altri video iscrivetevi al mio canale oppure seguite la mia pagina Facebook Pieleplex. Al prossimo video! Ciao!